Se subisco un gol su FIFA il video finisce Ok ragazzi non credevo che l'avrei mai potuto fare ma stiamo veramente giocando a FIFA Tra l'altro siamo nella postazione di Joseph dato che io FIFA non, non ce l'ho E quindi direi di iniziare premiamo start e vediamo come funziona E dico ragazzi come funziona perché io non ho mai giocato a FIFA Io credo che questo sia non lo so la schermata iniziale uh, Ragazzi credo che mi sta facendo fare il tutorial ma, ma direi di evitare Non fa niente sono troppo forte terminiamo la partita ma, ma cosa vuole? Ma cosa vuole da me? Non so che squadra mettere Ma, ma non lo so, fatemi mettere il Napoli, raga, ma io queste cose non le capisco Ma che è sto menù? No, raga, veramente, cioè, questa cosa sta procedendo male Calcio d'inizio, ma che ne so io eh, Napoli contro Roma, sì Ah, addirittura dice che deve valutare il mio livello per scegliere il livello dei giocatori avversari Questa cosa è cringe, cioè tipo mi esce, guarda cambia gioco come modalità a me Allora dice, no livello esordiente, oh, ottimo, ottimo Allora però non mi ha dato principiante, mi ha dato esordiente, eh, c'è da dirlo Non lo so, vabbè comunque io metto campione, anzi leggenda, sì ragazzi leggenda Andiamo, io voglio, voglio farlo, mi, se mi sento casato dopo quei due gol di prima, cioè sono... Sono Cristiano Ronaldo, in diretta allo stadio Olympic. Attenzione, passaggio da su terra per il Napoli. Ok, raga, ho imparato a giocare. Sono troppo forte, raga, sono troppo forte. Guardate, guardate. Ma, ma leggenda chi? Leggenda chi? Guardate che passaggio. Che, che, che è stato? E eh, eh, eh, non ho capito. Eh, vabbè, l'arbitro è comprato, raga, vabbè. Non capito. No, non ci piace proprio questa cosa. Arbitro... Ragazzi, ragazzi via dalla porta No, no, no, no, no, no, no, no, no, no Sei calmo, sei calmo Ti faccio contrasto eh, che, che volevi fare gol? Eh? Muto, non so neanche chi sei Raga, però devo dire Cioè, a leggenda non mi hanno fatto ancora gol Ma com'è possibile? Cioè, non dovrebbero tipo spaccarmi in due Cioè, ma io non so proprio giocare Non capisco perché Ok che hanno il possesso palla Tipo del 90% loro però cioè per, perché non mi stanno spaccando Ok ok era una battuta Già mi hanno impallato con tre passaggi che hanno fatto Siamo calmi? Siamo calmi? Non so neanche Oh c'ho Di Lorenzo Che è il nome della mia professoressa in italiano Smettila Oh troppo forte ragazzi Attenzione passa Basta, levati, eh va bene, no. allora, uh, io io sto veramente No, oh, oh, oh, oh, piazza, palla, meret, uh, cameret, come ti chiami Poi non so neanche quando è fuori gioco, raga, ma stiamo scherzando No, mi sto facendo autogol, che sta a fa' Non riesco neanche a superare la metà campo Non riesco neanche a superare la metà campo, però, cioè ripeto Già che non mi hanno fatto gol, per me è un gran traguardo Ma è gol, ah sì